Ciao Guerrero Agno, mi chiamo Valerio, potete chiamarmi lei, l'unico motivo per il quale ho deciso di registrarmi è questo qui. Raga, questa è la situazione attuale. Impressionante. Periodo di emergenza, cos'altro aggiungere? Giornata tipo, dormo, mi alzo, mangio lavoro, nel restante periodo di giornata dormo, dormo, dormo, ho deciso di provare a spiegarvi il sistema solare che circonda noi esseri umani che si chiama design, più precisamente alcune derivazioni professionali per non cadere nel generico, quali graphic design, web design e molto probabilmente anche motion design. Vi starete domandando, ok Boomer, vado sul web mi iscrivo a qualche videocorso da pagamento easy. Fatelo pure, Non è mio interesse farvi vedere per forza questo contenuto. In ogni video tratterò di un solo argomento. L'argomento di oggi è il simbolo del numero 3. Il cosiddetto numero perfetto. Si sa, il numero 3, valori simbolici, lo possiamo collegare a un argomento molto interessante, ovvero il font. Perché il font e non la font? Qui posso fare una citazione al canale YouTube di un ragazzo abbastanza bravo che non conosco, si chiama Lorenzo Miglietta, qui sotto in descrizione il suo link. Il web, come ogni manifesto, ogni elemento grafico che si rispetti, ha bisogno di un testo e quindi di un font, derivazione da carattere mobile e quindi non più carattere ma carattere digitalizzato. Si pensa ai migliori manifesti storici, quali Campari. Olivetti, Fiat, come nel mondo del web, pensiamo a The Washington Post, Samsung, Apple, Nike, Amazon, insomma tutti i brand più importanti Detto ciò io ho finito per oggi, solo per oggi, non farò come tutti gli youtuber Solitamente gli youtuber professionisti chiedono un sacco di, di like, diciamo che non è ancora il mio caso e non so se mai lo sarà quindi mi accontento di un like per capire se devo andare avanti con le mie spiegazioni o, o lasciar perdere. Detto anche questo, se avete intenzione di veramente eh, di seguirmi nei prossimi video, mi basta un like, ripeto. Se siete intenzionati, la campanellina la conoscete, basta un clic. Vi ringrazio per la, per la visione, anche se sarà stato noioso. Niente, basta, bisogna ce ne